Tu devi sapere che ogni delegazione è formata dai dirigenti e dai pari. I gregari. Eh? gregari. gregari. Eh, tu, Basta che sei il tuo ruolo e... Mm. Beh, qui abbiamo l'editore e i journalist. Senti un po'. Signori, che dici? Che cosa non si dovrebbe mai fare prima di venire ad una mostra audio, ancorché importante come questo Munich High End 2022 e cioè andare al Musikverein Verein di Vienna per un concerto sinfonico, perché per tutta la giornata di ieri mi sembrava che tutto suonasse male. Ovviamente non era così, ovviamente ci sono delle sale che suonano molto bene, ma quando tu vai al Musikverein, Verein nel posto 1-1, quello especially reserved, quando tu sei seduto qui, poi fai così e metti il piede sul piattaforma degli orchestrali. Poi così stai da te e leggi la partitura della violinista dell'est Europa a un metro da te e senti quel suono. Un piccolo esempio, il colpo di piatti, che noi pensiamo sia un no, è un clang metallico intensissimo che ti fa sobbalzare sulla sedia e poi le armoniche superiori che si liberano nell'aria. Questa concretezza sonora, I'm sorry to speak, non l'ho sentita in nessun altro auditorium e di certo non l'ho mai sentita in una sala con dei diffusori, ancorché molto importanti. Quindi, se volete ascoltare bene il vostro impianto, non andate al Music Fairhain. Oppure, se volete sapere come si dovrebbe ascoltare un buon impianto, andate al Music Fairhain. Quando poi tornerete a casa vostra, ponetevela qualche dubbio.